Emma Marrone al top, in studio con i membri di Subsonica e Amiro Quai. Dopo il grande successo dell'album Adesso del 2015, al quale è seguito Adesso Tour che ha riempito le piazze e i palazzetti di tutta Italia, Emma Marrone tornerà sul mercato discografico con un nuovo album ed è pronta a stupire ancora una volta i suoi fan. La registrazione del video è in corso e sul suo profilo Instagram la cantante Salentina sta pubblicando i diversi momenti di lavoro che contraddistinguono le sue giornate. Proprio grazie alle foto condivise dalla star, i fan hanno scoperto che insieme a lei ci sono altri due grandi musicisti di fama internazionale: il batterista dei Subsonica e il bassista degli Amiro Quai. Il nuovo album si preannuncia già un grande successo. Una nuova collaborazione stellare. Dopo la conclusione del suo tour di promozione per l'album Adesso, uscito nel 2015, Emma Marrone è tornata in grande stile e sta lavorando in studio per la registrazione di un nuovo capolavoro, insieme a due grandi musicisti internazionali, Enrico Marra, batterista dei Subsonica e Paul Turner, bassista degli Amiroquai. La produzione è stata affidata a Luca Mattioni che aveva già lavorato con la cantante Salentina per il precedente album. Questo nuovo progetto della marrone ha coinvolto inoltre anche Matt Ove, ingegnere del suono che aveva vinto un Grammy Awards per l'album migliore dell'anno nel 1998 con l'artista Laurie Hill. La casa discografica Universal non ha reso noti altri dettagli. Ma già con questi primi nomi, si capisce che il nuovo album di Emma sarà un progetto molto ambizioso, che confermerà ancora di più la sua fama a livello nazionale e forse anche internazionale. Come sempre la Star ama condividere su Instagram i diversi aggiornamenti della sua carriera professionale, le foto in studio pubblicate fino ad ora hanno conquistato il pubblico con migliaia di like e centinaia di commenti per ogni foto. Emma Marrone, il successo passa attraverso Instagram. Il successo del nuovo progetto di Emma Marrone passerà anche attraverso Instagram. L'artista infatti ha deciso di condividere la creazione dell'album passo dopo passo con i propri fan, pubblicando selfie e foto delle sue giornate in studio. Da circa una settimana la cantante sta pubblicando immagini di strumenti musicali, postazioni audio e momenti di registrazione. La prima foto condivisa ha raggiunto più di 24.000 like e oltre 200 commenti di apprezzamento da parte di un pubblico sempre più curioso di scoprire che cosa riserverà il nuovo progetto musicale. Le due foto che hanno riscosso più successo invece sono quelle scattate insieme a Matt Ove, celebre ingegnere del suono internazionale e quella con Enrico Matta e Paul Turner. Rispettivamente i post hanno raggiunto 37.000 like e 41.000 like, consolidando l'immagine di Emma Marrone anche a livello internazionale. Nel frattempo, sempre sul suo profilo Instagram, la star ha condiviso anche alcuni dettagli dei suoi look e dei suoi outfit, la sua carriera nel campo della musica infatti procede parallelamente a quella di influencer e trend setter. Sono tantissimi i fan che ogni giorno si rivolgono a lei in cerca di consigli di stile e la cantante riesce sempre a soddisfare tutti.